Maestro, ma sta meglio? Eh, sì, sì, ma la coda sto meglio, decisamente. Non, non, non permetterò che, che, che queste fratture di lei mi ossessionino. Vedi, Sua Eccellenza mi ha donato un, un bloccatore, vedi? Ah, sì, con questo speciale apparecchio, diciamo, io riesco a non avere le fitte, ma... ma... Non... Maestro, ma, ma, ma... non vede bene? Eh sì, ci sono degli effetti collaterali, in effetti non riesco a mettere a fuoco bene, non vedo più, chiaramente. Ma tu... Uh, ma la coda, no? Sarai, oltre che il mio braccio, anche i miei occhi, vero? I miei... occhi! Ma... ma certo, maestro, o onorato. E allora, appunto, eh, fammi sapere come, come sta andando sul fronte di lei. Eh, che, cosa, che cosa vedi, appunto, eh, sul fronte di lei? Eh, che cosa vedo? Eh, eh, vedo che... Ah, ecco, il nostro ultimo, il nostro ultimo eh, piano, quello di imporre dei trattamenti speciali a tutti loro sul pianeta, sta procedendo, i ministeri stanno somministrando tutta questa roba. In effetti... Ah, benissimo! E lei, lei soffre? Beh, beh sì, lei, lei soffre perché lei... Lei soffre ogni volta che uno di loro soffre. Eh, appunto, appunto. M ma, ma, che cosa? Ma la cosa? cosa? Eh, eh, eh, lei, lei sa che tutto questo è necessario per il risveglio, per quanto doloroso, no? e che tutto questo prelude al crollo della nostra cupola. Sempre più umani si accorgeranno, realizzeranno, dice. Ah, così dice. Cioè, non, non è che dice, perché non, non è che usa parole, insomma. Però è, è chiaro, molto chiaro. Maledizione, maledizione a lei! Allora, mossa a noi, dunque. Sì. Allora, prima di tutto dobbiamo... Arginare questa falla temporanea, eh? Per cui dovete dire a tutti i nostri eh, di ripetere questa frase, non c'è correlazione, capito? Non c'è correlazione, non c'è correlazione, non c'è correlazione, non c'è correlazione, non c'è correlazione, maestro, eh, eh, sì, non... <ride> Scusa, ma mi sono fatto prendere dall'ansia. Quello che volevo dire è che ogni volta che gli umani chiederanno spiegazioni, eh, studi, chiarimenti, eh, eccetera, voi dovete far ripetere dai nostri questa frase. Non c'è correlazione. Eh? È chiaro questo? Oh, benissimo. Seconda cosa, noi dobbiamo arginare... Le rompere, sì, perché lei si basa sui flussi vitali, no? E noi dobbiamo frenare, fermare questi flussi vitali. Eh beh, in effetti in questo periodo tra loro è, è la rinascita. <ride> è la loro la chiamano primavera. Cioè, questo, questo emergere, è appunto quell'emergere. Quell'emergere lo dovete fermare. Sì, ma, ma, ma come? Messo. Come l'anno scorso, fermate tutto, chiudete tutto, dite di chiudere tutto, dovete negare qualsiasi manifestazione della vitalità, la presenza, la vicinanza, negatela ora che sta riemergendo, va bene? Va bene maestro, e, e continuiamo anche con i nostri bollettini, dei, dei, dei bollettini del terrore, ma certo, <ride> quelli sono fondamentali, andate avanti, bombardateli di, di bollettini del terrore, inventate anche, anzi inventate ancora di più tutto quello che potete inventare, ma, ma maestro, ma, ma, non è un po' azzardato perché... Cioè, potremmo così di corsa, commettere qualche passo falso. Ma no, Malacota, non capisci che non c'è tempo! Noi dobbiamo usare! E poi comunque abbiamo anche il supporto della maggioranza di loro, no? Eh sì, in effetti questo mi ha sempre lasciato un po' perplesso. <ride> perplesso! È perplesso! Tu pensa, Malacota, che c'è stato un tempo e io sono stato testimone di quel tempo in cui gli anziani del popolo degli uomini erano i più saggi, i più forti, i più forti in senso di anima proprio, no? Erano le loro guide. Io, io ricordo che essi, gli anziani, gli anziani di una volta, avevano una chiara, una chiara percezione della relazione tra la vita e la morte. E sentivano con chiarezza quando era il momento di finire, di morire. E si preparavano per questo. E in alcune culture addirittura si allontanavano, quando era il momento, si allontanavano per andare a morire proprio. <ride> che forza che avevano interiore all'epoca. Quante poche anime io raccoglievo. Allora, veramente una fatica. Eh, una, una fatica. Eh sì, invece adesso guarda che risultati grandiosi che abbiamo ottenuto. Guarda, guarda che crollo la loro categoria degli anziani. <ride> Quelli che dovrebbero essere le guide, no? I saggi, e invece sono i nostri migliori collaboratori, <ride> se ne stanno impauriti, lontaneo da tutti, terrorizzati di perdere una vita che evidentemente hanno già perso da tanto, incattiviti perfino a denunciare tutti quanti, e specialmente i giovani. Eh. Infatti, questo è proprio un paradosso, lei, la madre, ne soffre tanto. Eh, ci credo che ne soffre, deve soffrirne! Ma tu pensa un po', pensa, vedere gli anziani, che se fossero stati quelli di una volta, i saggi, gli antichi saggi, si sarebbero fatti avanti, offrendosi, pur di impedire che la vita la vita rappresentata dai giovani fosse vessata, rinchiusa, repressa, ostacolata, senza che in realtà poi ci sia un reale motivo, se non la loro misera paura di finire di questi anziani, loro che sono evidentemente già finiti e morti dentro. Questo è... Un po' triste. Ma no, ma che triste! Ma scusa, ma guarda che guarda, guarda le cose per noi! <ride> che mondo meraviglioso! Questo degli umani che, che si appresta a diventare se noi trionferemo. Eh? Un pianeta di vecchi morti che campano indefinitamente per trapianti continui per la loro scienza <ride> e diventano come dei Frankenstein senza coscienza e dall'altra parte dei giovani resi vecchi da subito grazie a noi e grazie alle privazioni e tutto quello che abbiamo fatto per fermare la vita in loro e grazie a voi, a voi, a voi che eravate i saggi e che ora siete i morti viventi che ostacolano la vita. Voi avevate la possibilità di offrirvi. Voi, cosiddetti anziani, gli antichi saggi, avevate la possibilità di riscattare in saggezza delle vite le vostre, per lo più senza senso. E eh, non l'avete fatto, non lo state facendo. E ora le vostre anime ogni giorno sono più vicine a me, a me! Gli anziani! avete ancora tempo, la madre ve lo chiede, voi antichi, Antichi saggi, ricordatevi, ricordatevi, ricordatevi che eravate, la madre ve lo chiede, fatevi avanti, voi dovete preservare la vita, non ostacolarla, non nascondetevi, combattete per lei, antichi saggi, combattete per i vostri figli, combattete per i vostri nipoti, la madre ve lo chiede, la madre ve lo chiede!